Ciao, mi chiamo Denis, la S si scrive ma non si pronuncia. Sono alcuni anni che mi registro di fronte alla videocamera. Questo mi ha permesso, fra le altre cose, di conoscermi meglio nel modo in cui mi esprimo e comunico. Non sempre è stato proprio comodo e piacevole, perché quando il modo in cui comunico non mi soddisfa, provo a pensare che se gli altri non mi capiscono forse non è proprio colpa loro. Osservarsi dall'esterno può offrire prospettive che fanno la differenza. Ho pensato che questo potesse essere positivo non solo per me, ma anche per altre persone. Ho deciso così che avrei fatto degli incontri, dando la possibilità anche ad altre persone di avere questi strumenti a disposizione. Sto già preparando una situazione adatta per le persone meno abituate ad apparire nei video. Per restare aggiornati, seguitemi qui! Oppure su Facebook, oppure su Instagram, oppure perché no, per strada. A presto, ciao!